Ciao a tutti ragazzi, sono Petru, Igor il tanke Non ride per niente lui Comunque lui è Senix Ray Ciao a tutti, no perché hai fatto Ciao a tutti ragazzi, ti sei pulito il naso E hai fatto, sono Petru, Ecco eh, come cavolo ti chiama Totti sono al master prestigio! Ma perché il mio joystick è fermo? È mio joystick <ride> È mio joystick Vabbè, no <ride> dunque, oggi faremo delle partite in... Non questo! Non questo! Perché no? No, perché sennò no non funziona... No! Scusa... Mi sa che hai bloccato l'Xbox Addirittura Se hai bloccato l'Xbox, fermiamo un attimo E poi picchiamo l'Xbox No Stavamo dicendo, faremo delle partite in... Dove vuoi? Mi sudo l'ombelico. Mmm, che palle, ho fatto un casino. Scusa. Dove hai detto? Ince eh, vuoi fare... <coughs> Dove? Come si chiama quello lì? Gioco okay. delle armi. <ride> da, sta godendo, mette No, so facciamo. <ride> facciamo, corsa agli armamenti... Eh, Ma è davvero? Te l'ho detto sì. Facciamo, corsa agli armamenti con una mappa DLC. Alme sì, sì se, la se la troviamo. Se la troviamo. Noi sì. la cerchiamo, noi la cerchiamo. Non penso proprio che la troviamo. Se la troviamo, perché almeno... Totti, Due al Master Prestigio quasi ce la fanno addosso. Corsai no. Sì, la fanno nelle mutande Ah, lasciamo una da fare. Non ti parlo. Se avete visto il video prima mi avrete sentito cantare. Non fatemi complimenti perché sennò mi arrabbio perché sono bravissimo. Non ho fatto i complimenti. Lasciate il commentino. Un bel mito. Super mi piace. classe nubba. Nella... Fai zitto, ho detto di lasciare il classe chiesto. Ecco il Mitar. Il Mitar non è male però. Per Stiamo in una mappa bella. Ma io non ho ancora una mia classe, sta per iniziare. Ah, Cos'è knocktown? Certo. Yeah. This is for a, This is fucking awesome. Ah oh, win, è no, iniziata a... non no. no, no, no. eh, nata beh, comunque beh è una mappa buona. Ma, va che... ma non è del DLC quello lì è comunque un DLC che hanno tutti perché ormai è gratis e ci ha fatto uscire la partita ah no Oh, io non no so no joystick no no no no io no ah, lei no no no no no no no pompa no Oh c'è uno che mi sfida con alcuna... il fucile a pompa Va bene va bene Va bene va bene sono Prima qui, kill E adesso ce n'era uno dietro di te di... Vabbè Ah stavo guardando da te fora No l'avevo morto Lo prendo anch'io dopo il fucile a pompa Il fucile a pompino. Come fa? Che fa? Ah sono? questo qua c'è il fucile a pompa sì, pure Brutto con il... schifoso balordo ti uccido la mamma e la fratella Ah oh, guardalo Che campe bello No non è bello È bruttissimo orrendo Schifoso Eppure è maligno È malzioso È malizioso No, no, non va bene. Si sì, prendi io. Eh, no, vabbè, eh, cioè, le hai storditi, mi sa. Scusate, volevo lanciarmi una granata stordente. Come ha fatto a uccidermi? Non posso... Non posso... Ma porca Eva. Oh, ma Eva... Io conosco una che si chiamava Eva. Anch'io. Non l'avevo e è quella che ci ha creato, calcolalo. Ma muoia. Oh, Adam e Eva. Anzi, scusa, è già morto. Ok, va, sono tutti qua sopra. Sono tutti qua dietro, di essere Sono tutti qua sopra, Adam. E anche dietro. Attaccarone d'attacco. Ma guarda, perché? Oh è fortissimo, siamo un po' nabi però. Siamo uno strabelli. Beh, a parte la bellezza. Ma porca misera. Ma sto tizio camperoso balordo Sali Oh ma Oh ma mm. Non capivo dove andare Quello sono tutte le armi diamante Cioè tutte le armi primarie diamante Che nabbino Uh, non è nabbo quello. Dice che è forte. Eh. Cioè, forse un pochino, eh. Secondo me. Mamma mia, che tecnica, tecnica del. Mi, mi, mi, mi, mini, mini, mini. mini No! Zitti. Stupido Minimil cecchino! Ma guardalo! Stupido ma intelligente. e mm. furbo. È brutto. È più bravo di te. Ah, no, no. Ah, che. Ah, tutti sono più bravi di te. qualche kill ho fatto anch'io eh. no che non robot sono 7 e 10 dai ricarica adesso facciamo tutti quelli che entrano ci zarò tranquillamente Farò, tac tac tac e tac tac tac tac tac tac tac tac tac Sì, sì. sì, ma dai, vi sono attività nemiche EMP EMP Ma ah, già che siamo in corsa agli armamenti Qui richiami subito Eh, però non mi trovo Sì, eh, però, cioè, se giochiamo in questa modalità e senza spiegarla, loro magari non la sanno Ah, già è vero Scusate uh, Corsa agli armamenti è una... Porca miseria No, non è una porca miseria. È una una modalità bonus in cui tutte le uccisioni valgono Ma porca miseria, 150 punti. Valgono 150 punti, esatto. E perciò, perciò, Ina eh, è molto più facile arrivare a queste uccisioni. Esatto, anche se io per me è quasi uguale, anzi, peggio. Perché giocando in uccisione, cavolo, è, mi è passato davanti un razzo! Eh si. Sì, eh. Five. No. Il candelabro ci sono può ecco. essere anche peggio perché a volte trovo... Sì ma qui si gioca solo in, no, in no, terza no, no, eh. squadra. Eh sì lo so. <coughs> Sarebbe strabello giocare in terza Mi... Però sto gettino che fa schifo sta metica no. Su di me. Eh già... Aspetta io ho fatto 19 15, tu hai fatto 8... 8-18. Cosa ne facciamo? Ti va di farne una in uh, gioco delle armi. Allora Tranne mi... se c'è una mappa nuova cioè nuova nuova ormai però un po' devo uscire col il pacchetto nuovo dai facciamone un um... dai che vinco sempre gioco delle armi dai no fanno un po' sbloccato un titolo oh, che mi dice quanti su. Non, so non so che titolo ho sbloccato questo che titolo ha? ah ucciso 20 solitori bene ah aspetta ah, esci da qua e giochiamo a n... Colpo in canna. Almeno è corto, perché Cioè, almeno facciamo solo un video. Ma anche questo è corto. Il gioco delle armi è abbastanza lunghetto. Gioco delle armi? Ah, va bene, dai. È cortissimo, cedo. Cedo, adesso trovi bravo. la partita. Lo sciamo stai scherzando? E tanto cosa ti serve in gioco delle armi? Giusto, però è una questione di principio. Che te non ci arrivi? Sì, esatto. è veloce. Cioè, dobbiamo votare. Da. Lo zittiti. Ma non c'era nessuno. Oh, che bella emblema. Quale? Questo. Cioè? 5 puntini. 5 eh? puntini. Questo è quello del jackanac e questo è bello da pein. Ma quello sotto cosa vuol dire? Questo qui No quello sopra. Questo Quanti puntino? Ma che ne so? Ci sono 5 punti. Eh? Ma non lo so, Petru. Cos'è 5 punti? No, guarda l'emblema, ci sono 5 punti. Ah, l'emblema. Io volevo il titolo. Oh, uh, schiaccia quello. Eh, però non, non vinco. No, fa niente, prova. Voglio, voglio fare il. Prova! Eh, la partita di gioco delle armi più veloce eh, al mondo. Con più veloce al mondo è 123 secondi. Ovvero 2 minuti e 3 secondi. Vabbè, ma provaci, 5 dentro! Ho detto di no! È difficilissimo, è enorme. Nachtan invece è piccola. Rischio di fare il record mondiale. Dai, ragazzi, incitatemi! Eccitatelo! Male, sei così sexy. Mmm, <ride> che arga. Dai, grrr, è eccitato. Abbastanza adesso. Spero che inizia perché calma. Di ormoni 32 partite lo sai che tutte quelle che ho fatto in gioco sono le Le ho vinte quasi tutte. E se non ho vinto, sarà la seconda. testa comunque, bello. Dai dai dai Nakta, Nakta, Nakta, NATTA. Oh ragazzi, ragazzi, sono pronto per il record mondiale. Mm. Ti prego ti prego, devo vincere, se che faccio il record mondiale va su tutto il mondo. Non ha senso quello che ho detto. È inutile. Fate uccidere, no scherzo. Io vero, potremmo farci No, uccidere. no, se no non è più il record mondiale. Ah, scusa. Non vale però. Se... Non credevo che fossi te. Eh è chi era il paxo vedi però se non trovo gente no cavolo ma dai dai dai il... dai dai ah. oh, quello dai dai dai dai dai dai dai bitch Ah, sì, x di cacca. La mia. Volevo fermarti. Lo so. Ma anche perché che non sapevo che eri tu. Se lo sapevo ti fermavo comunque. Oh. Va, fan, va. Usala. Bo mamma non mi ricordo cosa vuol dire, se ti ho insultato scusami. Vuol dire tua mamma. Mm. Ho fatto una domanda. Oh, Simpatica si Ma sì. stupidi balordi! La pistolina di uh, cos'è? Questo è subito passare. No dai, dai dai dai dai Eh ma non vai. Cioè. Se io gioco tipo con un Mitra Che poi tra l'altro spara tre colpi e io non lo so Ma battaglia No oh, dai Non che... posso che non messo quest'anno. Mi sono fatto uccidere apposta ovviamente Dal nemico E i Non è vero Beh allora fatti uccidere Sono non so che quanto sta. mi sto fermando col cecchino Ma porca miseria, ma io ne sto uccidendo uno, tu mi lasci stare e poi mi uccidi! È una questione di principio! Non è vero! Non funziona proprio così Dai, mi blocco col cecchino, basta, ricordo sforzato Non riesco a ucciderle con quest'arma nel cavolo No vai è lì è lì è lì uccidilo Ah. Cosa? Cosa? No, Barbone. boh. Eri tu? Il ballista così mi fa proprio E io però non li distinguo, cioè non so se sei tu o no, quindi sì, no, vabbè, non è che mi devi salvare se ho necessità. Sì, vabbè. Mo oh, che... che miseria, sto facendo un ero saltato per il quick scoop. Ah. Oh, dai, dai, dai, dai, dai. Oh, promozione arma con un colpo alla testa da lontanissimo. Cos'è sta roba? No! Non ci credo! Sono terzo? No. Quarto? No! Tu Ma sei... Stavo... Ma chi è quello Io non che me ne sono reso conto. Sei stato tu l'ultimo, Kill. No, dai. Eh, siamo stati bravini, bravelli. Che hanno tirato un colpo in testa. Io ne ho fatte 15, tu 19. 19. Sono è morto una volta. Io stavo correndo vestito. Ah, non è vero, vero? Possibile? Adesso mettiamo una canzoncina. No, non metti un'altra canzone. Sì. Finiamo qui. la prossima mettiamo una canzoncina. Comunque, ciao a tutti, ragazzi. Ci eh beh, allora, se vuoi metti una canzoncina? No, la metto all'inizio pross del prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao a tutti. Ciao, ciao.